Cosa ti serve per fare un video? Per fare un video ti serve chiaramente una motivazione, un'intuizione, qualcosa che vuoi portare agli altri e che vuoi dire anche per te e magari ti segnalo nel video qui il video precedente in cui spiego come fare in dei semplici passi questa creazione e poi ti servono degli strumenti chiaramente che trattiamo in questo video Ti servirà un telefono o comunque una videocamera uno strumento per riprendere buona luce quindi una luce naturale che ti illumina a sufficienza attenzione a non andare contro luce o ad avere abbagliamenti strani non è piacevole <ride> né per te né per chi guarda e per fare un po' di post produzione che può servire a tutti un PC dotato di una buona scheda grafica, di una buona RAM, di un buon processore e anche un programma di video editing magari Adobe Premiere Pro se sei su Windows oppure puoi andare con Final Cut Pro se sei su Mac perché queste due scelte? perché se tu scegli un programma professionale hai la sicurezza che quello che stai imparando ti servirà sempre il programma durerà a lungo e più impari e più ti stai anche creando una nuova professione, perché potresti fare anche quello come lavoro, sono due programmi professionali, ti ricordo. E cosa ti può servire d'altro? Anche per stabilizzare, se hai un video mosso, ti potrebbe servire um, un programma ad esempio free come Virtual Dab, che permette di uh, togliere il tremolio di un, uh, di un video ripreso senza un cavalletto, comunque... Uh, una videocamera che non abbia uno stabilizzatore hardware ecco se è una videocamera con uno stabilizzatore hardware integrato meglio ancora mi dicono anche alcune persone che mi guardano nei video come potresti essere tu mi dicono comprati un qualcosa per riprendere che abbia lo stabilizzatore <ride> e chissà lo farò anche per loro ok questi sono gli strumenti base poi io consiglio anche un programma per il fotoritocco che potrebbe essere ad esempio gratuito Gimp o Photoshop se vuoi andare sempre su programmi professionali a pagamento, perché fare le copertine, delle buone copertine, rende molto l'idea di cosa stai facendo nel video ed è un, un buon un buonissimo approccio comunicativo. Ok, ci salutiamo, alla prossima!